Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Steve, vi siete che quelli non guardate, se chi siete. Oggi sono le 3.48, a parte gli scherzi. Benvenuti in questa nuova serie, la serie delle costruzioni, no, cosa un buco ma lascia perdere. In pratica oggi dovremmo costruire una, una casa a, a uno stile, Lasciate perdere che questo doveva essere un quadrato, però non è un quadrato preciso, sempre più un rettangolo, solo di un blocco. Può combinare, un disastro. Noi cominciamo il mio stile, io vi dico solo che non ho uno stile, quindi se non vi piace il mio stile è perché io non ho stile, non. mi Sì. Oggi sono così perché sto un po' male, quindi devo imboccoccarmi tutto. Se vedete questi pelli sono. Cioè, veramente sono capelli, non sono pelli, ma sono di chi? Della Sofì. Come potete sapere Cominciamo Io di solito vorrei una casa Fatta di mattoni O fatta di legno Oggi ho deciso di farla in mattoni Se me la prossima volta deciderò di farla In legno Può darsi a due piani Certamente perché qua Tutto questo spazio si diminuirà Perché dovremmo fare Tipo un piccolo giardinetto eh, io adesso devo decidere bene se mettere questo o questo però mi piace più questo tutte queste mod l'ho preso da, Fo da Forge eh, che grazie anche all'aiuto suo, perché li ho contattati Che non ci riuscivo a mettere Queste benedette mod Ma grazie anche al suo aiuto Ci sono riuscito A, a farle funzionare Ma grazie solamente a loro Allora Penso che vado bene Anzi, non penso, deve andare bene. Ok. Domani può darsi che non ho arte. Cioè, in senso, domani oggi per me sarebbe il... Uh, non lo so. Cioè, oggi è il 10 il compleanno della mia ragazza. Ah, sì. ecco perché dicevo mi ricordo qualcosa vabbè ehm... poi tutti che mi insultano in classe, ma vabbè ehm, no veramente non mi insulta nessuno anzi sono divertentissimi uno meglio che non vi dico quello che fa perché ma penso che avete subito pure voi queste cose o subirete Beh, sì, molti versi, tanti versi, versi inspiegabili, che sono meglio da non dire, però io non ve li dirò. <ride> eh, volevo fare... Allora, qua questa, qua questo... Ok... poi qua mettere del vetro e del glass come potete vedere che è bellissimo questo l'ho sempre adorato e eh, l'adorerò sempre saltando facendolo di 2 qua ad esempio lo dovremmo fare tutto qua lo voglio fare solo così Lo voglio molto aperto, il video non, non voglio che duri così tanto, però a quanto pare durerà tanto tanto, ma lasciamo perdere. Ma scusa, io... Ci sta un botto, vero? Mi piace un botto questo blocco. Eh, non so, meglio... Sto recando da 4 minuti, non voglio tenervi. cioè, non voglio. non so neanche parlare. quindi sono al top. Lasciate perdere, non so se avete sentito, ma io ho sentito un botto. quello che ho dovuto sentire erano delle urla, ma provenienti da un video. Ma urla proprio meglio di no. Cioè non erano urla... U... No, perché sennò dopo... Non voglio... No, perché sennò dopo mi mandano il video, Stefano. Oh, ti dai una calmata? Sto parlando con me? Eh, certamente. E anche, metti bene questi blocchi. Perché non puoi metterli così. Penso che il video durerà... Boh, massimo 20 minuti, massimo, massimo. Però non vi voglio tenere eh, così tanto tempo. Perché se no vi annoiate e vi prendete un caffè, cioè... Allora, qua no. Delle sedie. Qua questo. Penso che lo metto qua, sì. Che poi... Chi vuoi che abbia io come ospita la mia ragazza? Eh, va bene. si uh, sì, mi piace così. Ma sì, tanto. Meglio vicino. No, vabbè, no, vabbè. Non puoi mettere... Vabbè, chissà, non ce Non metteremo niente. Vuol dire che non metteremo niente. Ehm... Uh, Fuori, voglio mettere questa bandiera Che per me eh, Contano tanto Intanto mettiamo times Times set day Day ok Che per me valgono tanto Queste se mai No mi piacciono così Solo questo ok eh, distruggi, distruggi. Questo ce lo teniamo. Questo lo distruggiamo. Allora. Qualcos'altro potremmo fare? Allora, la cucina. Non penso che la faccia perché non, non mi è mai piaciuto fare una cucina qua. Eh, non penso che la farò. Metto la tv, non lo so Non ho preso manco la tv, vabbè Chi okay, sono senza tv Tanto chi la guarda la tv? Io sì però Invece di qua in questo piano Si allarga Quindi Ritorna normale All'incirca Perché io normale non lo sono E neanche la casa Se continuiamo così e sono solo da 8 minuti che sto ricca. Eh... Secondo me farò pure il terzo piano perché mi sembra un po' piccolina, un po', po tanto. No. Ah, dopo metteremo pure il personaggio che sarà, che abiterà qua. Ma secondo voi io sono normale? No, cioè, in senso, non so neanche come la mia ragazza si è fidanzata. Cioè, ha detto, uh, bello, eh. perché no? Eh, dovete sapere che dovrei, cioè, secondo me, mi dovrebbe far vedere quell'albero che quando non ci avevamo fidanzati, mh, lei cominciò a fare... Cose sugli alberi, scritte sugli alberi di me. E molte volte Ha stato giù con la sua amica, Alice Ma è solo per sapere molte cose, perché non ti peri che proprio con lei... No. Ma è solo per sapere delle robe, tipo di quell'albero. lei si cominciò ad arrabbiare con lei e vado poi dopo io ci vado in mezzo eh. e chi se ne qua dovevamo fare così Mi dispiace un botto perché poi dopo si arrabbia Non, non con me Ma con eh, dico, dico pure il nome perché sono Con l'alice eh, Quindi Non vorrei che si arrabbiasse sempre con l'alice E quindi Meglio stare più attenti uh, no. Penso che sta ancora leccandosi 11 minuti Se tutto va bene Tanto è piccolina la casa eh, Qua ci dovremmo fare il letto Ma rompiamolo questo Qua qua qua qua qua, qua dovremmo fare un letto Cioè la, la stanza da letto No, ok, senza, dare, senza comodino, perché io ce l'ho però, non lo mettiamo perché mi pacca, um, perché mi pacca, che cioè, bellissimo. Quindi avete già scoperto che quando mi pacca mettere della roba io non la metto, perché mi pacca. Prima va questo, poi va questo, e poi poi va questo. Qua poi dopo ci dobbiamo mettere questo e questo. Questo qua. Uè, è bello agire te. No ho preso quello dalla parte sbagliata. E che se no non lo mettiamo di qua. Poi mettiamo questo qua. Distruggi distruggi distruggi senza armadio perché chi se dell'armadio avete mai avuto un armadio io sì perché ce l'ho tuttora anche ce l'ho la sto facendo più simile alla mia stanza questo eh, anche se vorrei avere la sedia viola ce l'ho blu non so se avete ma cosa ho lasciato qua eh, quindi non mi piace tanto quindi penso che la cambio la distruggo perché se non mi piace non la distruggo Oddio che ho fatto che Ma Me messo? Ah no ok Ok mettiamolo qua Quanti libri c'erano? Meglio non romperli... Quindi quando dobbiamo mettere qualche scaffale di questo, pensiamoci dove metterlo. A questo dobbiamo mettere... Eh, lo mettiamo... Che eh, sarebbe stato bello metterlo lì sotto, però non posso... Ma oh, vabbè, possiamo. Eh no. Vabbè, lo mettiamo qui di fianco come c'è nella vita reale. Poi... Togliamo tutta questa roba. Ho oh, il cubo di rubik, non lo so se lo sapete, ci riesco a risolverlo E, e dove lo metto il cubo di rubik? Oh, questo è importante oh, Ok Il cubo di rubik è il cubo di rubik Ok Questo qua, questo qua, poi dobbiamo fare il bagno, eh, però tutta questa roba che volevo mettere non potremmo metterlo, ah, eh. perché eh, ho pure la videocamera però non so se ci sta, uh ci sta benissimo proprio, cioè vorrei metterla di spalle anche. Solo che non ho tante videocamere sono non l'avrei pure messa di spalle, ve lo dico perché mi è sempre piaciuto metterlo di spalle, non per portarvi, eh, non per maleducazione, ma eh, proprio perché mi è sempre piaciuto. Qua proprio caghiamo eh, vicino, eh, no, qua caghiamo e ci laviamo le mani. Eh. Certo, no, vabbè, questo lo mettiamo tipo qua, però non c'è un saporato, cioè, ma da, do da dove salgo? vabbè mettiamo tipo qua un buco e saliamo da qua no un buco un buco vabbè prendiamo le mura mettiamo pure del vetro sono passati 15 minuti manca poco ragazzi ve lo giuro eh, altri 5 minuti ma che cacchio sto facendo no meglio di no questa quindi andiamo a cercare d'oro scusate doppio o ecco mi piace questo è sempre lo stesso stile anche se si vede uno che sta cagare vabbè se ne... eh, mettiamo del vetro perché certamente chi non ha del vetro cioè io qua in questa casa in un bagno c'è il vetro mi dico ma un po di privacy no non te la fai te un po di privacy eh, non so non, secondo me non mi farò mai la doccia perché non c'è sala doccia Ehi, se no io so puzzolente... No, Non è vero, io non so puzzolente. Mi faccio sempre la doccia? O così? No, sempre. Quando devo farla, devo farla. E so io quando la devo fare, perché la devo fare. Facciamo il tetto piatto. Mm, perché? Perché sì. Eh, perché mi piace pure così. Mm. Dato che questo è un appartamento... No, cioè nel senso... Dove... Adesso sono io un appartamento. Ok, mettiamo pure della luce, però. Ah, Devo mettere anche il divanetto, ma.. Uh... No, questa per l'idromassaggio non troviamo spazio. Il laptop, vabbè chissene mm. questo Cione. la tv uh, vuol dire che non la metteremo o che cioè la potremmo metterla quindi tipo tipo qua con... Eh, sì, sì, sì mi piace, mi piace, mi piace un po' strettino però ci sta ok, noi di solito abbiamo 20 minuti quindi ragazzi sta per scadere il tempo ehm... e eh, no, ci sono solo queste allora scale eh, mi dispiace però Dovrò mettere quella a pioli anche se non mi è piaciuta quella a pioli. Ma per oggi, solo per oggi, metteremo quella a pioli. Diamond, diamond. Uh, questo qua, questo qua. Un minuto, e dobbiamo pure mettere colui che abita. Ok. Questo qua dentro. E dobbiamo mettere pure le luci. Ma chi se ne dà le luci? Come lo chiamiamo? Boh. Uh, Stefano. Mettiamo questo. Save. E come si chiama? Luci. Abbiamo trapassato il tempo. Però eh, quindi la chiamiamo Lucia. Lucia, ok. Ok, benvenuta Lucia. Adesso mi metto in spectator. L'ho la lasciato così, bello, bello, bello. E eh, cominciamo. Allora, si parte da qua, classico molto classico uno spazzetto molto classico qua poi si entra c'è Lucia qua ci sarebbe il soggiorno poi si sale con le scale ma noi siamo invisibili qua abbiamo questo senza luce ma chi se ne bollettino il bagno e spero che questo video vi sia piaciuto a me tantissimo eh, grazie per avermi supportato fino a quasi 25 minuti di video mm. siete sempre con me beve d'oro e ci vediamo un prossimo giorno non so cosa dirvi quindi vi dico solo una parola. Ciao.